Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è il glitch per passare le auto agli amici ho voluto diciamo rifare il comment perché ieri sera ho avuto un problema con il microfono però era un po' tardino e non avevo voglia di stare lì a eh, ricommentare un'altra volta il video quindi eh, ho fatto un altro comment, allora per fare questo glitch servono tre amici il veicolo che volete duplicare una sessione sola in video, e il bunker è una lg normale dentro il com quindi passiamo al primo passaggio amico 1 l'amico 1 che cosa dovrà fare ragazzi dovrà entrare dentro una missione creata da rockstar in questo caso sta entrando in un lavoro da titano e eh, aspetterà lì nella missione aspetterà eh, che l'amico 2 andrà ad unirsi a lui quindi a questo punto l'unica cosa che eh, l'amico 2 dovrà fare è entrare nel bunker ragazzi una volta entrato nel bunker l'amico 2 andrà eh, dietro al suo centro operativo e si posizionerà dietro al suo centro operativo quindi andiamo a vedere bene i passaggi una volta che è qui dietro al centro operativo dovrà andarsi a unire all'amico 1 tramite amici ragazzi quindi andiamo a vedere i passaggi allora questo passaggio di andare ad unirsi lo dovete fare due volte in maniera tale che il procedimento sia un po più rapido e evitare che si baghi perché se non fate questo procedimento eh, si bugga, ragazzi quindi allora l'amico 2 va ad unirsi all'amico 1 da amici come state vedendo fa partecipa a sessione quindi va in panoramica GTA e fa partecipa preme il tasto partecipa Il gioco lo ributta in game schippa questo messaggio preme cerchio su questo messaggio deve aspettare che torna il pallino azzurro una volta che torna il pallino azzurro si dirige sul pallino azzurro preme due volte tasto PS e fa partecipa a sessione con questa velocità con quella che state vedendo e accetta tutti quanti i messaggi molto velocemente ragazzi con la velocità che avete visto Non chissà quanto veloce a questo punto eh, l'amico 2 si ritroverà nel bunker e non vedrà diciamo non vedrà un cazzo non vedrà veramente nulla, vedrà solamente eh, il bunker e basta l'unica cosa che l'amico 2 adesso dovrà fare è posizionare una carica di c4 giusto giusto dove sta il centro operativo una volta fatto ciò eh, l'amico 1 può anche uscire dalla, dalla missione insomma una volta uscito passiamo al prossimo passaggio. Il prossimo passaggio ragazzi sarà il nostro. Quindi attendiamo che l'amico esca perché l'amico 1 qui andrà ad aiutarci. Noi che stiamo facendo il glitch dobbiamo andare sul centro operativo mobile e fare eh, richiedi veicolo personale in maniera tale che eh, ci venga consegnata la LG, quella che è dentro il centro operativo mobile ricordatevi di mettere prima la LG dentro al centro operativo mobile per fare questo passaggio Quindi, una volta che avete preso la LG l'unica cosa che dovete fare è metterla nel bunker non nel centro operativo mobile ma nel bunker vi faccio fare questo passaggio così perché altrimenti se voi andate nel bunker salite sul centro operativo mobile e portate fuori l'auto eh, si potrebbe buggare tutto e potrebbe compromettere il glitch potreste rimanere in una schermata nera infinita a questo punto quando siete nel vostro bunker posteggiate la lgr 8 la posteggiate dietro al centro operativo ed uscite fuori dal bunker il passo successivo sarà eh, quello in cui dovete prendere il veicolo ragazzi quindi usciamo fuori dal bunker una volta fuori dal bunker ragazzi che cosa dobbiamo fare dobbiamo salire in auto con il nostro eh, in auto o nel veicolo che vogliamo con il nostro amico 1 il nostro amico 1 in questo caso che cosa dovrà fare adesso siamo sulla schermata dell'amico 1 dovrà andare verso il bunker e premere triangolo in prossimità del bunker in maniera tale da scendere prima di entrare nel bunker dovrà semplicemente premere triangolo in questo caso ragazzi non è riuscito ho lasciato questo tentativo in maniera perché voi capiate che non è che riesce subito a prima kit insomma non è tutto facile quindi eh, riusciamo un'altra volta dal bunker e vediamo come come va fatta questa cosa allora ragazzi ci mettiamo, l'amico che vi sta aiutando, quello che vi sta dando il veicolo ovviamente, si mette in posizione e come sta per arrivare al pallino scende e si allontana immediatamente dal veicolo perché altrimenti potrebbe venire risucchiato dal bunker e eh, quindi potrebbe far saltare tutto il glitch. Noi che siamo... Ehm, diciamo sul veicolo non dobbiamo scendere ragazzi ma eh, automaticamente il personaggio eh, salterà di posto e vedremo quell'animazione che avete visto ci ritroveremo dentro il bunker del nostro amico con il suo veicolo a questo punto <coughs> dobbiamo semplicemente uscire dal bunker del nostro amico ed entrare nel nostro bunker Quindi ci abbiamo verso il bunker ed entriamo nel nostro bunker con amici. Quindi facciamo faremo in questo caso entra con amici. Anche perché il nostro amico 1 sarà quello che continuerà ad aiutarci anche nel bunker. Quindi come vedete ragazzi, abbiamo nel nostro bunker eh, il dune. Quindi ci dirigiamo verso il nostro veicolo in compagnia del, dell'amico 1 come vedete ragazzi abbiamo l'amico 3 che è eh, diciamo nel, nel bunker come state vedendo quindi una volta che siamo nel bunker con il nostro amico 1 il nostro amico 1 dovrà diventare ceo ragazzi dovremo salire tutte e due in macchina e eh, quando saremo in macchina il nostro amico 1 andrà su Ciao seguro serve e dovrà eh, posizionarsi su ritirati si dovrà eh, ritirare da cioè non dovrà ritirarsi dovrà posizionarsi sopra questa schermata nel frattempo noi premeremo la freccetta, quando lui sarà posizionato su ritirati, noi premeremo la freccetta. Si accenderanno gli stop posteriori, quindi significa che saremo buggati. A questo punto, il nostro amico eh, si ritira, e l'amico. 3. cioè scusate, l'amico 2, ragazzi, dovrà far saltare il, il centro operativo mobile una volta fatto saltare il centro operativo mobile come avete visto l'esplosione e tutto il resto l'amico 2 che cosa dovrà fare? dovrà entrare in una missione e dovrà fermarsi lì l'altro passo dovremo farlo noi ragazzi noi che stiamo facendo il glitch eh, andiamo ad unirci tramite parti al nostro amico 2 quindi andremo ad unirci quando saremo sulla schermata nera diremo al nostro amico 2 che siamo sulla schermata nera, lui uscirà e non appena sarà spawnato noi accetteremo tutti quanti i messaggi, non dovremo accettarli prima, solamente quando il nostro amico 2 sarà spawnato, quindi accettiamo tutti i messaggi, e ci ritroveremo dentro al bunker e potremo muoverci tranquillamente a questo punto non resta da fare che l'ultimo passaggio ragazzi quello per rendere il nostro effettivo il veicolo che abbiamo preso dal nostro amico saliamo sul veicolo e ci dirigiamo verso la porta di entrata ragazzi la porta che avete l'entrata del bunker automaticamente partirà questa animazione e automaticamente eh, saremo risucchiati nel centro operativo mobile allora in questo caso il mio veicolo che io ho preso era molto grande quindi non entra dentro il centro operativo mobile era grande più o meno come il, il cassone del centro operativo mobile quindi è abbastanza grande e non, non si vede è trasparente però eh, se vado fuori lo richiamo allora ragazzi se uscite dal centro operativo mobile come ho fatto io potreste rimanere buggati, quindi che cosa dovete fare? andate in attività recenti, anche una delle vostre attività recenti e fate avvia GTA Online per potervi sbaggare oppure se non volete rimanere nella sessione col vostro amico non vi interessa, basterà andare nel creatore appena avete fatto il tutto e siete nel centro operativo mobile e vi muovete ancora andate in creatore, cambiate sessione <coughs> e automaticamente troverete il vostro veicolo a vostra disposizione io in questo caso mi ero buggato e mi sto sbaggando ragazzi questi sono diciamo eh, errori che comunque fa il gioco quindi una volta sbaggati andiamo fuori e andiamo a richiedere il nostro veicolo personale ragazzi niente di più semplice e il glitch essendo riuscito bene vi arriverà il vostro dune allora eh, ragazzi il glitch non è né facile né difficile l'ho voluto eh, riportare anche se qualcuno eh, mi ha detto ah, però rifallo rifallo ragazzi a me è costato tantissimo fare questo video eh, fortunatamente avevo il progetto salvato quindi ho dovuto rifare solamente il comment eh, e di questo ne sono contento quindi spero veramente che questo video venga apprezzato nella giusta maniera e ringrazio ancora Frenz di avermi dato una mano Frenza 671 perché eh, come ho già detto nel video precedente senza di lui non avrei potuto girare questo video quindi un grazione proprio particolare a Frenz671 spero che potrete usufruire di questo glitch un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti